Grazie, buongiorno a tutti, grazie eh, dell'invito da parte della, della sindaca. Ecco. oggi sono qui a rappresentare tutta la commissione ambiente capitolina e devo dire intanto iniziare il mio discorso ringraziando l'estenuante lavoro eh, profuso da parte dell'amministrazione, dell da parte della sindaca, da parte dell'assessore montanari, da parte di Ama. Un lavoro vedete molto, molto complesso dove si inizia dove si è iniziato a da lavorare dal da una situazione devastante perché quella che noi abbiamo riscontrato in questa città è stata effettivamente una situazione molto, molto particolare e anche molto complessa perciò quello che si è iniziato a fare fin, fin da subito è presentare un piano industriale serio, un piano industriale complesso, un piano industriale che in qualche modo eh, dà delle linee guida ben precise per far eh, inserire in un contesto come Roma una raccolta differenziata puntuale, una raccolta differenziata non di facciata come quella che noi abbiamo trovato perciò si è iniziati eh, da subito presentando un piano industriale complesso come abbiamo, come abbiamo detto che vede in sé eh, tanti punti essenziali come appunto quello delle domusse ecologiche quello delle isole ecologiche della, della, della green card del, appunto della raccolta differenziata che ambisce ad arrivare al 70%, perciò un dato sicuramente molto interessante, anche eh, molto, molto complesso perché comunque siamo partiti da un dato veramente basso, ecco, noi sappiamo che pochi anni fa la raccolta differenziata era un 32%, oggi siamo quasi al 46% e da quando questa amministrazione si è insediata, non lo dico perché chiaramente sono il Presidente della Commissione Ambiente, ma lo dico perché parlo i numeri, ogni giorno la raccolta differenziata aumenta in modo esponenziale perciò per noi questo è un vanto e questo sta a significare che il lavoro di AMA, che il lavoro dell'amministrazione è un lavoro eh, molto, molto serio e anche molto certosino S si è partiti come ha detto l'amministratore de delegato Bagnacani sul il, il quartiere Ghettebraico un quartiere di 8 abitanti e siamo arrivati dopo pochi giorni all'85% perciò questo vuol dire che si può fare una raccolta differenziata fatta bene, arrivare a una percentuale molto elevata e sicuramente i 480 abitanti che appunto, eh, racchiudono il Municipio di Oste, il Municipio Sesto, eh, potranno avere finalmente un servizio efficiente eh, ed efficace e oltre questo un censimento capillare delle utenze. Noi sappiamo che prima anche adesso vi sono delle utenze fantasme e noi con questa mappatura con questo censimento vogliamo reperire tutte le utenze e capire effettivamente chi paga la tari e anche chi conferisce e come conferisce, questo appunto va a intaccare anche la tariffa puntuale, perciò è un processo... Vedete è molto complesso, molto lungo, ma i passi che sono stati delineati come quello appunto di oggi, l'accordo con Conai è un passo che entra nel progetto di questa amministrazione, che rientra appunto nel piano dei materie di post consumo, ma che rientra anche nel progetto rifiuti zero, perché noi è un progetto che abbiamo abbracciato con forza e continuiamo chiaramente a sostenerlo. Perciò sicuramente questa giornata di oggi è una giornata fondamentale, che vede appunto questo percorso ancora più delineato, ancora più scolpito e siamo sicuri che finalmente Roma avrà una raccolta differenziata, una raccolta porta a porta veramente eh, di grande livello, un livello che, che va anche a superare o voler superare quelle città europee che sono un po' il faro eh, dell'Europa. Ecco, noi rispondiamo con i fatti, con questo accordo e con questa giornata importante. Grazie.